Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con pesto di noce e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di cottura della pasta. Gli ingredienti sono noci, ricotta fresca, olio, parmigiano, prezzemolo, basilico e pasta lunga. Diamo via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta con il bimbi, mettiamo a bollire una pentola con abbondante acqua salata e facciamo cuocere la pasta che scolleremo al dente. Mettiamo all'interno del boccale il parmigiano, il prezzemolo e il basilico e le noci. E facciamo dritare per 40 secondi a velocità 8. A questo punto riuniamo con una spatola sul fondo del boccale Aggiungiamo la ricotta e l'olio e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 8. Recuperiamo con la spatola il pesto sul coperchio, se fosse necessario ripetere l'operazione, il pesto è pronto, trasferiamolo in una ciotola e condiamo la pasta non appena sarà cotta. Pasta con pesto di noci e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.